So lonely, if you leave me, let me down slowly, let me down. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video della serie di spacchettamenti Pokémon Oggi non siamo qui però con un nuovo spacchettamento ma bensì vi andrò a mostrare la mia collezione di carte Pokémon Collezionate da diversi anni, diciamo quelli che ho ancora e che non ho né perso né regalato Intanto spero vi piaccia questo primo video con la ufficiale webcam che per l'appunto Qui, esatto, sono qua le carte le andrò a fare tutti così video riguardante questa serie detto questo raga iniziamo e let's go, buona visione Ed eccoci qui ragazzi con la, la mia collezione di carte Pokémon. Iniziamo prima pagina tutte X, abbiamo ragazzi io ve lo faccio vedere così perché sennò no, è un casino quindi spero si veda abbastanza bene dal, dall'inquadratura abbiamo un bellissimo charizard X quindi sia charizard venusaur e blastoise X. Slowbro X, Pidgeot X, Charizard X, Dragonite, Pidgeot e Resist Questi sono la prima pagina, diciamo quelli un po' più vecchiotte. Tra l'altro raga, ve le faccio anche vedere Prendo, ve ne so, questo Charizard Anzi prendiamo questo qua Vedete ragazzi? Questo Pidgeot qua Qui non si può aprire perché ho fatto la doppia sleeve Quindi sleeve qua, come potete vedere Per proteggere E sleeve Anche qui del box Eccolo fatto Perfetto, doppia slip ragazzi per ogni carta, o almeno ho provato a fare per ogni carta. Dopodiché passiamo con Yeltal, poi questo Pokémon Strambo, poi Reshiram, poi Curren bianco, Eracross, Rayquaza, Rayquaza, Curren eh, Scissor, insomma un botto di carte X ragazzi, ve lo faccio tutte vedere. Ecco il vi, spero veramente si vedano bene, altrimenti raga, fanculo al video. <ride> In realtà raga ci ho messo veramente tanto a collezionarle. sia per farle scambiare sia non lo so semplicemente trovandoli nei pacchetti quindi raga la mia collezione ci tengo veramente tanto molte anche come, come per esempio questo registile molte anche full art eccola qui una, una carta full art poi dragonite cambiamo pagina iniziamo con anzi finiamo le ex che sono queste qui giratina questa è molto bella ragazzi eh questa è molto bella Se riesco a trovare il prezzo ve lo metto Guardate un po' Questa è veramente molto molto bella raga Molto molto bella E qui passiamo alle Mega X Abbiamo Charizard Slowbro Abbiamo Gardevoir Abbiamo un botto di, di, di carte eh, Mega X E tra l'altro raga Questa qui è una carta che mamma mia Raga guardate che cazzo di carta Mega Charizard X Full Art Una carta che ai tempi di quando l'ho presa valeva tipo 40 euro. Adesso non so quanto valga ma insomma Sempre il suo valore modesto lo ha e lo terrà per sempre Dopodiché passiamo con le Turbo Turbo, Turbo, Turbo, Turbo, Turbo, Turbo E Sì, niente di speciale in realtà eh. A parte qualche Mega X Alla fine sono tutte abbastanza fattibili Sono tranquillamente X normali GX come andiamo a vedere adesso Ecco qui il Galeo Due Sol Galei abbiamo Due carte di Solgaleo. Peccato che non ho la Gold. Perché so quella lì valeva veramente tanto. Circa, circa 200 euro, ragà. Top. Poi Lunala. Toxapex. lord Minchia, che Pokémon assurdo. Wishy Executor di Alola. Geridos. Decidueye. Anche Geridos è molto, molto bello. Anzi, ve lo faccio anche vedere. Che ve lo dico e non ve lo faccio vedere. Sono proprio stupato. Eccolo qua Geridos Guardate un po' Spero si veda ragazzi eh. Spero veramente si veda Molto bello come carta Ci sta tanto tanto tanto Anche l'houtwork ragazzi L'atwork, io li adoro Di alcune carte Forse sono scarse e Non valgono tanto Ma le adoro Dopodiché contiamo con Le GX O GX eh, Abbiamo Queste carte qui Non vi so leggere i nomi Tanto ragazzi Le vedrete anche voi In a Roar Ne abbiamo due Di due diversi tipi di Due espansioni diverse, ok. Poi abbiamo prima Rina, ragazzi. Una carta molto giocata tempo fa, veramente molto giocata. Dopodiché, ragazzi, passiamo alle carte GX un po' più importanti, possiamo dire. Perché, ragazzi, abbiamo le GX. Ehm, come ecco, Jacks Full Art. Abbiamo, abbiamo Celestea. Sì, no, Celestela, ok. È questa qui la carta, ve la faccio vedere. Strano come Pokémon. Proprio un concept tutto diverso, guardate un po', veramente un concept diverso, non ha un, niente a che fare con tutti gli altri tipi di Pokémon, insomma, è quasi una carta di Yugioh, una struttura di Yu-Gi-Oh! sembra, non lo so, ragazzi, mi dà questa impressione. Lavras molto bello, veramente bello, Umbreon pure molto figo, Machamp. Passiamo alla prossima alla prossima pagina, abbiamo ragazzi il Charizard GX Full Art, guardate è bello peccato, peccato ragazzi che non è shiny, anche se Cavolo, se, se sarebbe stato bello. Allora, guardate un po', raga. Guardate allora, un po' che carta. Ma da ve la scrivo anche perché ci sta. a Farvela vedere. Aspettate, eh. Vediamo se me la spappolo tutta. Eccola qui. Charizard GX Full Art. Li trovate esattamente qui. Ci sta, raga, ci sta. Dai, sta un brotto. Dopodiché passiamo a. Beh, alle uniche due hyper, ragazzi. Esatto, solamente due hyper. Abbiamo Di GX Hyper. Eccola qui, guardate figa come carta veramente, veramente bella. Proprio fatto bene anche come artwork. E viene abbiamo l'Urantis. Direi abbastanza fenoso. Che però, ragazzi, è sempre una carta hyper. Eccola qui. Guardate ganza. Molto bella. Eccomi è, è volata, fuck. Poi ragazzi abbiamo gli allenatori, anche di questi video ne ho veramente tante. Poi magari scrivetemi qua sotto nei commenti quante carte allenatore avete. E semmai ragazzi, importante, una nuova cosa che avrete bisogno di fare, ve lo dico eh, rubato spudoratamente da Federic, vorrei fare, vorrei reagire alle vostre collezioni di carte Pokémon. Quindi se ne avete una, mandatemi il video su Telegram o su Instagram, i link di entrambi i social in descrizione ragazzi andrò a farci un video dove reagirò appunto alle vostre collezioni di pokémon mi raccomando video fatti bene eh, raga per per essere scelti eh, iniziamo con gli allenatori liam au lilia recluta di team school abbiamo ospitalità di erika bella carta, mi piace tanto l'ultima allenatore trovata penso Plumeria, o plumeria, non mi ricordo. Tenacia di Brock. Determinazione di Misti. Questa carta, ragazzi, quando l'ho trovata era tipo impazzito. Perché guardate, figa. Ragazzi, è troppo, troppo bella. È troppo, troppo bella questa carta, ragazzi. Quanto è bella questa carta, non lo so. È veramente troppo, troppo bella. GG per Pokémon Company, che ha fatto queste carte. Ci sta un brotto. Poi AZ, o AZ, non mi ricordo come il cavolo si dice. Cartel, cart, cartel rosso che raga del valore inestimabile ragazzi veramente questo qui appena lo trovai andai subito a cercare il prezzo ragazzi 80 euro di carta costa questo qui. fatto sta che oltre a carte tutto spione abbiamo altre gold carte quindi carte gold ossia le 4 energia abbiamo ombra elett elettrico eh, metallo e non mi ricordo Energia speciale, energia speciale a posto, più facile previsto. Quindi, 1, 2, 3, 4, 4 energie gold. E infine, abbiamo il retino di recupero, che ragazzi abbiamo trovato nel video dello scorso spacchettamento. Che vi lascio qua sopra, eh, nella scheda cliccabile. Dopodiché, abbiamo due carte. Prisma, abbiamo ghiratina, ve la faccio vedere perché, come, secondo me, come carta veramente merita. Purtroppo non ho abbastanza sleeve, da slivare anch'essa. però ragazzi, guardate un po', che bella carta. Prisma, ci sta, ci sta, ci sta. E infine, raga, abbiamo Tox Toxicity. Ragazzi, scorso episodio, assurdo. Per leggere questa carta, non, non, non ci riuscivo tipo mai. E ragazzi, due Eternatus, avete capito bene? Ne ho trovati due. Due, e se me ne faccio, riesco a prenderli. Due non slivati, però, raga, sono mint. Eh. Mint, appena presi e subito messi dentro. Devo per forza trovargli una sleeve eh, ulteriore. Per questi due Eternatus. O se devo dire che è una carta veramente rara Ma in realtà ragazzi io la trovo abbastanza spesso Non lo so E non so il perché eh? Niente ragazzi questa vera la mia collezione Poi vabbè Dettagli per questa carta Ecco Se non chiamo tutto te. Sì Allora dettagli per questa carta qui Abbastanza ripugnante ma va bene un Omega scisord di obono Guardate che carta enorme raga Raga cioè Ok dude Ok Detto questo ragazzi, questo breve video della mia collezione di carte Pokémon finisce qua Spero ovviamente vi sia piaciuto Anche perché raga il primo video che faccio con la webcam Sia webcam che per l'appunto Ciao, sono qua Niente, raga, Vi ricordo un like, un'iscrizione Vi lascio sia nella scheda... nelle schede finali Che sia nella scheda cliccabile qua sopra Il, il video dello scorso episodio dove abbiamo spacchettato E abbiamo trovato un po' di roba raga Andate a vederlo e a lasciarlo E a spaccarlo di like Mi raccomando Presto uscirà anche una live spacchettamento con non so cosa, avrei intenzione di comunque prendere eh, un box, sicuramente, e lo spacchetteremo insieme in live. Magari scrivetemi qua sotto nei commenti anche quale box mi consigliate di prendere. Oh, raga! non fatemi spendere tipo euro come ha fatto Logan Paul per piacere perché se no muoio. E, a parte le scherzi: non ero euro, ma era tipo euro per un box prima edizione che comunque ci sta tipo tantissimo. Domanda alle ciance, ragazzi... Spero vi sia piaciuto il video, noi ci becchiamo al prossimo video, un prossimo live, da da da è tutto e bene ragazzi!